La possibilità di intarsi era di accompagnare, sostenere, aiutare sia a reperire un'abitazione ma anche in tutta una serie di passaggi di uh, mediazione non solo linguistica ma mediazione proprio tra diverse culture e il, uh, uh, il favorire di supportare, l aiutare l'inserimento in un contesto sociale. Uscire da un progetto d'accoglienza in cui viene dato l'alloggio, un sostegno, un aiuto ed entrare nella realtà quotidiana è estremamente complesso se non si ha un supporto. E questa era la formula vincente, secondo noi, del progetto Intarsi. Il lavoro che è stato svolto con la famiglia all'interno del progetto Intarsi è stato un lavoro volto all'autonomia sotto vari punti di vista, quindi a un'autonomia abitativa attraverso un accompagnamento alla, al reperimento di un'abitazione nel mercato privato, a un'autonomia nel, nel supporto nella burocrazia italiana e un accompagnamento educativo in tutte le fasi e in tutto diciamo, il contesto Italiano. Poi per venire un po' sul, sul piano un po' più spicciolo, eh, capire come si possa compilare una domanda per l'iscrizione all'asilo nido o alla Casa Popolare, eh, riuscire mh, a capire come si può ottenere un'esenzione per dei medicinali, comprendere eh, l'iter eh, della vaccinazione Covid, eh, riuscire ad affrontare un colloquio di lavoro, compilare un curriculum, eh, aprire un conto in banca, eh, affrontare e raccogliere tutta la modulistica per l'ISEE, per l'assegno unico, uh, piuttosto che per la domanda di, di disoccupazione. Indubbiamente per persone che emigrano recentemente in Italia, la complessità delle nostre norme e regole è altissima e la comprensione non è sempre così immediata. E mi è arrivata una lettera del tipo di permesso che, che poteva prendere. Ho andato alla questura e con, questo, con questa risposta, risposta e, e, e loro mi hanno dato il mio permesso. E lì ho conosciuto a tante persone del Chak che mi hanno dato una mano. Da lì io sempre dico che da questo momento è partito tutto. Tutto, tutta l'aiuto che, che, che loro mi hanno dato, come la formazione, l'aiuto la, eh, eh, economico, l'aiuto eh, anche psicologico, eh, un po' di tutto. E, e poi mi hanno trovato questo, questo, posto, questo posto, questa casa. Eh, mi hanno motivato ad andare avanti. Anzi, sono sincera, adesso la mia, priorità, la mia priorità è prendere la macchina e trovare altro lavoro un po' fisso, un po' migliore e andare avanti meglio.